a tutti, sono Candida e benvenuti sul mio canale. Nel video di oggi voglio farvi vedere come utilizzare eh, questa busta, classica busta del pane, eh, che ho utilizzato già per fare un album, mh, ma mi sono un po' innamorata io di, questi, di queste buste, perché mi piace un po' come vengono L'effetto un po vintage dei lavori il fatto che si possano fare delle cose da mettere nei junk journal che mi piacciono da matti infatti farò qualche video inizierò a fare qualche video relativo ai junk perché sono devo dire una cosa che a me piace, piace tanto mi piace proprio l'effetto un po vintage e quindi ehm, volevo farvi vedere come utilizzare una semplice busta per fare una cartellina che secondo me viene, viene veramente carina, che potete utilizzare per mettere delle, dei tag, delle foto, è una, cosa, è una cosa simpatica ed è anche una cosa semplice. E, quindi innanzitutto, allora, facciamo una cosa, vi dico, queste sono le buste che ho utilizzato per fare, eh, fare l'album con le mie carte degli uccellini. E quindi sono uguali a quelle comunque nello specifico sono delle buste da 14 cm per eh, quasi 24 23 o 24, 14 per 24 e chiaramente eh, non è indispensabile la misura perché utilizzando solo un foglio anche doveste avere una, una, una busta fatta in questo modo con delle dimensioni diverse va benissimo e dunque come funziona allora innanzitutto dal momento che nella parte alta c'è questa parte seghettata la vado con la mia taglierina a togliere subito perché non voglio dimenticarla quindi tolgo giusto questo mezzo centimetro così ecco giusto per avere la parte sopra tagliata di netto che mi piace di più dopodiché cosa faccio vado ad aprire la mia busta la busta vedete è fatta in questo modo io devo aprirla quindi con delle forbici vado semplicemente a tagliare dove? al centro qui dove c'è la piega all'interno della mia busta quindi vado a tagliare cercate di essere precisi anche se poi potete comunque aggiustare poi dopo con una taglierina adesso poi vi faccio vedere vado a tagliare al centro fino qua e poi vedete che c'è la parte sotto che piegano del piego del fondo della busta quindi vado a tagliare così in obliquo esattamente come come mi richiede già il piego della busta quindi non vi dovete inventare nulla vedete abbiamo aperto ma abbiamo ancora la chiusura del fondo che non mi permette di aprire a metà la mia busta quindi sempre con la forbice <coughs> scusate vado ma proprio giusto a togliere così vedete un filino per permettere l'apertura niente di più quindi in questo modo io posso aprire la mia busta posso aprire la mia busta da questa parte ho già un piego che lascerò cosa vado a fare solo vado a ricreare questa ad occhio eh? questa l'angolazione che ho da un lato che da questa parte non ho perché chiaramente questo era il la parte superiore della busta quindi cosa vado a fare con la forbice vado a, a fare anche dall'altro lato questo lavoro qui in modo da avere più o meno una simmetria, dopodiché, come vi avevo detto, vedete che non sono andata dritta nel taglio, anzi, ho fatto, diciamo, abbastanza una schifezza, potevo fare di molto meglio, ma sono stata così un po' veloce, approssimativa. Quindi, cosa vado a fare con la taglierina, o, o semplicemente con un righello e con un cutter, come volete, vado ad uniformare così il taglio in modo da avere una parte dritta e quindi questa sarà la mia cartellina fatta in questo modo qui abbiamo già una tasca che vedete già mezza creata poi vi faccio vedere come farla e andiamo semplicemente a decorarla vi faccio vedere come per ricoprire eh, la mia busta del pane, ho deciso di utilizzare degli avanzi eh, dell'album eh, Wyage Fantastic di stamperia, quindi un album che avevo usato per altri lavori e sapete che a me piace sempre recuperare un po' tutti i pezzi così per non avere sprechi, quindi utilizzerò eh, delle parti di quell'album che ho già ritagliato, adesso vi faccio vedere come ho deciso di, eh, di utilizzarle. E poi utilizzerò eh, invece, cosa che mi piace anche fare, dei mie, delle mie carte. Utilizzerò i, dei fogli, del, um, dei fiori eh, con le tonalità di rosso che trovate sul mio, sul mio canale di Etsy. Poi vi lascio il link nella descrizione. Ed anche voglio farvi vedere come ho utilizzato le eh, buste che trovate anche nel mio canale adesso le ho già ritagliate le trovate in questo sono praticamente stampate in questo modo qui io le ho ritagliate e vi farò vedere che anche se in questo caso non sono proprio ideali come disegno perché c'entrano poco col tutto vi farò vedere come, come le utilizzo quindi utilizzerò questo materiale per, per decorare tutta, tutta la mia cartellina allora partiamo dalle allora, la busta ve la faccio vedere dopo partiamo dalle cose più semplici cioè vado ad incollare eh, le parti eh, che ho già ritagliato della, della mia carta stamperia e cosa ho fatto l'ho già fatto per non per non farvi perdere tempo ho utilizzato il distress eh, in questo caso il black suit che è nero praticamente per, per, per creare questo effetto tutto intorno alle mie carte cosa che adesso però devo andare a fare innanzitutto anche perché lo voglio fare su, sul bordo del mio, della mia busta questo non ho potuto farlo prima perché dovevo farvi vedere come tagliarla però è un'operazione che si fa abbastanza in fretta quindi lo facciamo adesso insieme perché io di solito sapete che uso il vintage photo sempre praticamente nel 70% dei casi come, come tipo di, di, di, stre, di inchiostro per, per fare questo lavoro però in questo caso visto le carte visto boh, le tonalità ho voluto, ho voluto cambiare il colore e farlo e utilizzare questa che è nera giusto per cambiare un po' allora facciamo anche qui perché questa parte qui anche se la ricopro in parte si vedrà e anche sul bordo qui della mia chiusura. che In realtà non sarà una vera e propria chiusura perché non, non ho intenzione di chiudere sul davanti. Forse non ve l'ho fatto vedere, ve lo faccio vedere adesso. Arriverà comunque all'interno. ecco, Non eh, che Possiamo anche fare così. Piego, vedete, e vado a mettere il distress così anche nell'interno perché a me piace proprio che poi nelle pieghe così vedete in questo modo si veda l'effetto quindi lo facciamo anche al centro così così quando vado ad incollare la carta si vedrà sempre ecco e ancora un pelino qui giusto per perché è rimasto un po' poco direi che così può andare bene la tasca l'ho fatta ok ora vado ad incollare le carte che vediamo se mi ricordo come avevo pensato di no questa non va qui perché è troppo grande allora vediamo un po' vado a mettere questa e questa in questo modo qui perfetto adesso vi faccio vedere come ho deciso di, di, incoll di, di incollarle e poi dopo magari vi mando un pochino più veloce il video perché questa parte qui non è il caso di, di, di tenervela lenta visto che, mh, visto che devo solo incollare della carta. Vi dicevo in questo caso la mia cartellina rimarrà così, non, così esatto, con la mia tasca, la chiusura sarà questa e non in questo modo come potrebbe anche essere perché potrebbe però non mi piace perché mi va a interrompere la parte del frontale visto che non ho intenzione di, di, di mettere calamite piuttosto che voglio fare una cosa molto semplice preferisco eh, chiuderla semplicemente in questo modo quindi quelle due sull'esterno questa la incollerò così perché poi voglio fargli un lavoro sul frontale semplicemente anche questa perché qua voglio mettere tre buste, poi vi farò vedere dopo, e poi ho ritagliato anche ecco, dei particolari che andrò ad incollare in questo modo. Quindi così, e quindi sul retro invece ho deciso di incollare questo e di mettere una tasca. Però la tasca magari la mettiamo poi insieme perché magari la voglio fustellare, incollo questo che vedete non arriva fino al fondo ma non importa perché tanto poi con la tasta vado a coprire e anche se non era sufficiente utilizzo lo stesso la mia carta, che non vanno mai, mai sprecate, in qualche modo si aggiusta sempre. Quindi detto questo vado ad incollare tutti questi particolari che sono delle cose insomma una cosa molto semplice. Quindi in questo modo ho ricoperto a grandi linee tutta la mia struttura allora mi rimane ancora dicevo da vedete ho fatto una tasca quindi ho, ho tagliato un rettangolo e ho fatto un centimetro di piego nei tre lati per dargli un pochino più di, di morbidezza altrimenti le tasche incollate solo sul bordo andiamo a togliere ancora ancora spazio all'interno invece in questo modo Rimangono più, rimangono più, comode, però eh, per abbellirla ancora un po' farei che ehm, fustellarla un attimo perché non mi sono preparata la fustella come al solito, eccola qui, quindi vado a fustellare questa, così rimane più carina la mia fustella tanto vedete io uso sempre le stesse poi basta averne come vi dico sempre basta averne poi solo una se vi piace due giusto per cambiare perché altrimenti non tanto alla fine non è, non è necessario quello che dico sempre non è necessario eh, pensare di avere di avere sempre tutto il materiale o quindi oppure dire no non provo a farlo perché, eh, perché mi manca il materiale no, cercate sempre di utilizzare quello che avete, per esempio io adesso sto utilizzando la fustella perché ce l'ho per comodità però nulla vi vieta di prendere una matita di fare un di fare un ghirigoro, non vedo nulla mamma mia, oh, non ci vedo più questa è proprio una cosa bruttissima lo dico sempre ma Ah no, però aspettate, vabbè. C'era <ride> un pezzettino di carta che mi andava a ostruire il, il foro che devo centrare sulla fustella e quindi non vedevo quindi vabbè che ci vedo poco, però insomma mi stavo preoccupando. Ma in questo caso era un po' giustificata. Ecco, vedete in questo caso rimane un pochino più carina. Vado a tagliare gli spigoli qui perché altrimenti poi si vedono e non rimangono bene poi col mio nero vado a colorare la parte superiore così si vede di più se passate il distress sui contorni una volta che voi li appoggiate appoggiate le carte sovrapponete le carte e rimangono molto più in evidenza altrimenti si andrebbero un po a perdere con ed andiamo ad incollare la taschina come avete visto ho utilizzato della semplice colla per carta per fare tutta l'operazione perché va benissimo, incolla benissimo quindi non è il caso di utilizzare delle colle particolari, va benissimo questa, veloce e incolla bene, tanto la carta, carta su carta non c'è problema, così. Quindi vado ad incollare la mia taschina, in questo modo, ecco fatto così avendo fatto le alette laterali come vi dicevo vedete rimane un po più comoda vedete che rimane proprio più comodo anche l'inserimento di eventuali cartellini foto quello che o quello che volete quindi adesso aspettiamo che si asciuga e bon. allora partiamo con la decorazione dell'interno allora in questo caso voglio farvi vedere voglio fare voglio creare allora una tasca con, eh, con questo foglio che eh, era già disegnato così dell'album, è una delle cartelline già, già, già pronte dell'album eh, Voyage, Voyage Fantastique di stamperia. Però io la voglio decorare con un mio foglio quindi di, di fiori di, nel, nel kit eh, fiori rossi però in questo caso qua potrei utilizzare per esempio le farfalle che non mi dispiacciono e nello specifico potrei utilizzare queste tre Allora, così vi faccio anche un po' vedere come utilizzo la mia carta Vabbè, per tagliare qui nel laterale come vi ho già detto utilizzate un sistema di questo tipo che fate più in fretta e anche se rimane un po' così sbucciato non è male perché tanto io poi generalmente queste, queste sono cose che vado a strappare allora la strappo un po' più grande e poi dopo mi regolo su cosa fare quindi pensavo di prendere le tre farfalle perché penso che come altezza siano sufficienti infatti quindi facciamo così, tagliamo qua sotto ancora sì, E poi andiamo anche ancora a togliere un po' di... così giusto per una decorazione che è perfetto quindi vado a sporcare con il mio distress nero così Ok. e vado ad incollare con la mia solita colla quindi questo qui lo tengo perché voglio ritagliare delle farfalle così non spreco il foglio e quindi lo cerco di utilizzare il più possibile. Quindi vado ad incollare questa parte qui. Così. In questo modo qua. Lo metto sul bordo che c'era anche la parte nera che sta bene via. Ecco. Dopodiché voglio fare ancora una cosa voglio sì creare eh, una tasca qua con, eh, con la mia con la mia tag però nello stesso tempo voglio anche creare una tasca all'interno con un po di pizzo potrebbe essere questo allora vado a tagliare ok quindi tagliamo qui così ok e andiamo ad incollare però a questo punto cosa faccio vado ad incollare prima la tasca sulla sulla mia pagina e dopo vado ad incollare questo così non devo poi più pacioccarlo perché ci metterà un po ad asciugare allora in questo caso vado ad utilizzare questa colla che così mi viene facile fare anche il bordino così chiaramente la tasca vedete non avendo qua i pieghi la tasca rimarrà leggermente più stretta però è comunque sufficiente per mettere una piccola tag una piccola decorazione che poi andrò a fare adesso vediamo poi come farla quindi la centriamo direi che così è centrata fate ad occhio la mettete dove preferite e schiacciamo i bordi in modo che si incolli così, dopodiché vado ad attaccare la mia il mio pizzettino in modo da creare un'ulteriore tasca. Allora, non ho ancora preparato delle tag che voglio poi inserire dentro, eh, le preparerò, però l'idea è poi questa di poter inserire all'interno una piccola tag che poi andrò a fare allora quindi anche per, per incollare questo posso utilizzare o questa ma anche no preferisco utilizzare questa perché incolla meglio e quindi vado a mettere un filino di colla qui sul, sui bordi in questo modo ok questa qua lascia un po' di fili ma colla molto bene e vado ad attaccarla qui al centro in questo modo qua così ok la lascio morbida così si può si può poi inserire un qualcosa il pizzo si solleva leggermente e non fa e non fa attrito a questo punto lascio il tutto così Così nel, nel frattempo si asciuga, si asciuga bene. Io nel frattempo vi faccio vedere come invece utilizzo le buste. Allora, come vi dicevo, ehm, questa è la busta che appunto eh, trovate, sul mio, sul mio negozio online in vari formati. Questa è quella più grande, poi ce ne sono già, sono, ce ne sono di più piccole, ce ne sono con un altro form, con un'altra forma e anche con i bigliettini da mettere dentro. Comunque, io ho utilizzato questa, però vedete che non, questa decorazione, questo fiore, cioè non, così non va bene perché non mi piace con le farfalle. Poi comunque no, è una cosa che non per cui cosa vado a fare? Vado a ricoprire la mia parte superiore della della, della della busta, quindi la chiusura della busta con una carta che mi sembra più, eh, più coerente con tutto il resto. Quindi, innanzitutto vado a sporcare eh, anche la mia tasca, come ho sporcato tutto il resto, però in questo caso non utilizzo il distress nero, ma utilizzo il mio famosissimo vintage photo perché con il discorso busta mi piace di più quindi vado a passare eh, velocemente il distress su tutta la busta quindi velocemente vado a passare il mio distress dappertutto non l'ho fatto perché vi voglio far vedere una cosa allora io adesso faccio i bordi sia esterni Così, di tutta la busta che come faccio sempre anche i pieghi perché mi piace che, che si vedano tutte le piegature anche più scure in questo modo così ok perché non l'ho fatto prima perché vi voglio far vedere allora l'interno queste sono buste che io ho stampato su un foglio bianco, le ho solo stampate su un foglio da 120 grammi in modo da dargli un po' più di corpo perché la carta quella classica per le fotocopie da 80 grammi è troppo sottile, invece se voi stampate su carta da 120 o anche 200 grammi viene tutto più corposo e rimane tutto più bello potete utilizzare anche la carta quella tipo questa che è, le, è una carta diciamo, per una risoluzione migliore perché così i colori vengono più luminosi ma la carta che, che utilizzate per stampare la potete scegliere ce n'è veramente un'infinità però come vi dicevo vedete che eh, è bianco all'interno in questo caso stona un po' con, con il tutto quindi le soluzioni sono due una è quella di poter di stampare il, la busta eh, su un foglio e dall'altra parte del foglio stampare qualcos'altro in modo da avere una stampa a fronte retro io infatti devo aver messo dentro insieme alle buste probabilmente potrei aver messo anche il foglio di pergamena giusto per fare una stampa fronte retro per chi non volesse vedere l'interno bianco ma semplicemente io faccio in questo modo adesso prendo un pezzo di carta così per nella parte che si andrà a vedere poi cosa faccio con il mio distress lo vado a sporcare, potete sporcarlo come volete nel senso più o meno a seconda del vostro di quanto vi piace. No. Però alla fin fine, fine l'effetto è semplice è questo. Quando la busta è chiusa, vedete. E quindi rimane tutto più coerente senza bisogno di dover stampare fronte retro a meno che non avete delle una necessità particolare. Quindi, fatto questo, vado. Io ho ritagliato la mia busta e adesso devo semplicemente andare ad incollare eh, la, parte, la parte posteriore quindi per quello ho utilizzato le mie buste perché invece di stare a fare un'altra busta le ho già fatte ci vuole veramente un attimo tra ritagliare e andare ad incollare e quindi è inutile, è inutile fare altre buste perché ho potuto utilizzare anche questa vi ho fatto vedere che anche se non era l'ideale per questo lavoro fatto così ma ci va un attimo a modificarli adesso vi faccio vedere come rimane carina con la parte superiore aggiunta di carta quindi mentre qua si asciuga cosa vado a fare vado a creare il allora la parte dietro la incollerò non mi interessa perché la vado ad incollare sul mio eh, sulla mia pagina per cui questa parte non mi interessa invece questa cosa, verrà coperta da, eh, dalla carta che vado ad incollare allora vi faccio vedere come, eh, come fare per per fare questa operazione che è semplicissima allora io vado a prendere tipo questa carta qui così c'era un po di sporco lo tolgo allora vado la inserisco qua sotto e con una penna semplicemente vado a segnare il contorno della mia busta, così, in questo modo, con una penna che si veda bene perché non c'è motivo di... così, non importa se si vede il segno, perché io come funziona? Adesso che vado a tagliare, devo tagliare ma lasciare un paio di millimetri un paio di millimetri all'interno del segno che ho fatto con la penna spero che si veda bene così vedete che vediamo se mette a fuoco io mi tengo ma ad occhio è eh, una cosa molto veloce non è che dovete star lì a un paio di millimetri se poi sono anche tre non c'è problema quindi in questo modo io cosa vado a fare quando incollerò la mia parte rimane anche già leggermente ed è anche più bella perché lasciamo sempre qualche decimo no? quando andiamo ad attaccare la carta sui supporti quindi rimane leggermente più, più piccola e quindi guardate che bella quindi busta già fatta un attimo ritagliata e incollata e ha cambiato completamente aspetto da come era prima ora vado a passare il distress anche sul sul mio triangolino se trovo ah eccolo qua, non lo trovavo il mio tamponcino così ok E adesso vado ad incollare sempre con la mia colla questa e un attimo ok, mettetela bene sul bordo e quindi così andiamo a centrare prendiamo magari di riferimento la punta in questo modo qui ecco e andiamo a schiacciare bene col mio solito attrezzino indispensabile come questa io ne ho già preparati altre due, però ci tenevo a farvi vedere come prepararle. Vedete? Ho anche qui sporcato l'interno. Ne ho fatte tre perché? Perché voglio andarle ad incollare in questo modo. Allora, voglio incollarle una davanti all'altra, questa qui che magari come il fondo la metto al centro, così, in questo modo qui, ecco, in modo che ogni busta faccia da blocco, di apertura per le altre questo modo, qua vedete, così rimane più adesso, queste si stanno ancora asciugando bene ok, quindi vado a pizzicare leggermente la punta in modo che rimanga ferma. In questo modo, quindi decido da dove partire, quindi lascerei più o meno questa distanza qui e vado ad incollare le buste. Però, come le incollo, anche queste non metto la colla dietro tutta la busta, ma vado a mettere la colla solo sul bordo esterno, in modo da creare anche qui un'ulteriore tasca. Quindi, utilizzo la mia colla, metto la colla solo sul bordo, in questo modo qui. Così vado ad incollare lascerei appunto un po di spazio perché nel momento in cui inseriamo una tag ci vuole un minimo di spazio per perché fuoriesca quindi lascerei questa questa distanza qua la centrate ad occhio come sto facendo io così e schiacciamo bene in modo che si incollino bene i bordini Dopodiché facciamo la stessa cosa per le altre buste, sempre così, tenendo sempre aperta la parte centrale e questa andiamo leggermente così a sovrapporla, appena appena, in questo modo qui. così e ora lo facciamo con l'ultima e adesso vediamo di bloccare invece questa apertura in un altro modo visto che qui questa adesso è la prima busta quindi teniamo intanto la più o meno la stessa così vedete ad occhio in modo che rimanga coerente come distanza in modo che tutte e tre le buste siano siano uguali così e per ecco, per tenere chiusa questa busta utilizziamo un'altra non volevo mettere di nuovo una carta così perché non lo so neanche io, vediamo un po' no, quasi quasi potrei forse mettere sì, mi piace di più per coerenza mettere questo allora ritaglio, questo è uno dei fogli che avevo tagliato prima quindi strappo un pezzo di libro, così che forse mi piace di più adesso vediamo, eh. non lo so proviamo, lo sto provando insieme a voi tagliamo così mm, no, non mi piace non mi convince vediamo un po' questo ho paura che sia troppo molle e quindi mi rimane alzato no, direi che questa potrebbe essere la soluzione ideale però non mi piace il colore e quindi anche in questo caso cosa vado a fare? provo proviamo se quello che poi viene fuori mi piace vado a sporcare con il mio distress sì, così potrebbe essere uh -huh. sì, ok così mi piace e quindi vado ok vado ad incollare chiaramente lasciamo aperta la parte superiore perché altrimenti non si, infila, non si infila la mia busta e vado a mettere la colla invece sulla parte posteriore soprattutto da tenerlo fermo in questo modo qua quindi anche qui vado più o meno a tenere la stessa distanza che avevo tenuto così per le altre per le altre buste dov'è il mio attrezzino per schiacciare qui allora togliamo la colla in più che esce fuori poi ecco, adesso diamo il tempo per incollarsi bene il tutto ok, così qui abbiamo la nostra chiusura qua si sta, ecco, si è incollato il mio pizzo, vedete? si è incollato e adesso mi dà anche la possibilità di inserire qualcosa e quindi ho una doppia tasca tasca 1 e tasca 2 ora potremmo nel frattempo che qui asciuga dedicarci al frontale allora per il frontale io ho ritagliato scontornato e eh, è passato col distress un altro mio particolare dei fogli con i fiori rossi e quindi qua potrebbe essere una cosa così e qua sotto metterei del pizzo allora cerchiamo anche qui del pizzo allora intanto incollo questo così l'abbiamo attaccato perché dobbiamo incollare questo e poi devo andare a incollare la tasca allora facciamo subito questa operazione qua vado ad incollare la mia pagina Qui. qui ricordatevi che abbiamo ancora sempre tutto aperto ma adesso andiamo a chiudere quindi io vado a mettere intanto eccoci il mio foglio qua e ora vedete che è ancora aperto cosa vado a fare vado a mettere della colla solo di nuovo sui bordi semplicemente sui due bordi sui due bordi quindi qui così allora su uno e su due, voglio farvi vedere bene qui, ok, andiamo semplicemente a chiudere in questo modo, schiacciamo bene e abbiamo creato l'ennesima tasca, quindi vedete che praticamente questo, questa cartellina è piena piena piena piena di tasche dove vi potete sbizzarrire a inserire quello che volete quindi diamo il tempo di asciugare e anche questa tasca è a posto ok controllo solo di non, di non appiccicare qualcosa è tutto a posto ok Ora, dicevo, eh, potrei mettere anche qui un pizzettino per abbellire un po', vediamo un attimino prendi i vari pizzi, questi qui belli. Non so se mettere qualcosa di sottile così, ma non mi piace. No. Allora, vediamo un pochino. Allora, intanto, prima di mettere il pizzo, faccio una cosa perché. Eh, perché sennò rischio di poi di sporcare il pizzo allora vedete che il fondo qui è troppo è tanto bianco quindi io senza andare a sporcare il mio distress con il mio distress se no, rimarrebbe troppo scuro vado in maniera molto delicata così a, a sporcare tutta la mia pagina ok in questo modo qua magari un po più sui bordi come questo schieramento è a gusto ecco in questo modo mi piace di più rimane più coerente con, con il resto del colore delle carte allora vediamo un po' eh, questa qui già mi piace quindi facciamo così tagliamo eh, qui questi sono i pizzi che mi ha regalato mia mamma che uso sempre con parsimonia perché eh, mi piacciono troppo e sono un po così io sempre sono sempre un po non mi piace usare non, non so se proprio ma sono e il mio, la mia, il mio è un difetto probabilmente caratteriale e quindi io cerco sempre di anche se o magari ho tante cose a disposizione, e quindi fare infatti, io faccio un po' forse faccio ecco. La, la tecnica dove io faccio un po' più fatica adesso vi, vi, vi confido un, così una cosa mia personale. E la tecnica dove io faccio un po' più fatica è il mix media. Perché il mix media con questo fai strati, i sovrapponi, e quello che c'è che sotto non si vede più, si intravede, e, quando, quando la faccio veramente mi, mi, mi faccio un po violenza perché io a fare questi strati che poi devo coprire che non si vedono eh, mi sembra di usare del materiale che poi non si vede e quindi faccio un po fatica infatti mi sto proprio sforzando eh, quando faccio quando faccio questi, questi lavori di mix media proprio di cercare di, di farli come bisogna farli e quindi di mettere tante cose di e devo dire che sono un pochino migliorata però però sinceramente eh, faccio sempre un pochino fatica mi dà sempre la sensazione di, di sprecare non, ma non so forse sprecare non è il termine giusto però mi spiace faccio uno strato e poi devo coprirlo e dico ma eppure mi piaceva e quindi mi lascia sempre così un po non so voi cosa ne pensate se perché il mix media è bellissimo infatti io quando vedo quei lavori Vedo dei lavori fatti che sono stupendi, ma veramente, cioè stratificati all'infinito, cioè spessissimi, dico che belli. E poi quando mi metto a farli io, quando arrivo a due strati, tre strati, già dico, mamma mia, quello che ho messo sotto non si vede più. E quindi faccio sempre un po' fatica, però ci sto lavorando ci sto lavorando infatti qualche lavoro carino adesso sono riuscita a farlo che mi piace un po' di più ma sono ancora lontana eh, da fare tutti questi strati infiniti che vedo che vedo in giro per il web sì, sì, ancora non, non sono entrati nella mia nella mia nella mia testa ora cosa vado a fare vado a ma qua no magari qui vado a tagliare un pochino perché deborda un po Anzi, vi dirò che no. A proposito, di non, di non sprecare un pizzo così bello, <ride> lo taglio. <ride> lo lascio così, dopodiché, magari, però, qua eh, adesso vediamo di, eh, di, di, di mettere poi qualcosa, qualche abbellimento finale perché ci sta. E dunque, cosa mi rimane da fare ancora di importante. Ah, ecco la parte posteriore: la parte posteriore, ecco, volevo utilizzare, sì, volevo. Mettere ancora un attimino questo, perché per dare un po' di colore. Quindi faccio così. Boh, adesso vediamo se mi piace. Proviamo. Eh. Vado a... No, direi che tutto è troppo. e Farei così. Allora, proviamo. Vado a tirar via la parte superiore che mi sembra un tantino esagerata tutta. Farei così giusto un sì, mi piace di più allora strappo qua sotto lo infilo dentro la tasca sì, così sì passo il mio distress nero si sì, proprio giusto per per dare un po' di un po' di colore qui dietro che okay. così Perfetto, e adesso vado ad incollare questa, questa parte qua. Allora, apriamo un po' la tasca così non si vede ok direi che così va bene a posto eccoci qua boh, a me piace così anche dietro abbiamo messo una nota di colore e adesso poi anche qui vediamo di, eh, di decorare con in qualche modo io non ho ancora preparato nessuna tag, però a questo punto mi, eh, mi, taglio, mi taglio velocemente due tag e poi vediamo insieme come eh, finire di decorare il tutto. Dunque a questo punto ho preparato delle tag piccoline, ve le faccio vedere, proprio semplici semplici, dove ho inserito del nastro un verdino che mi sintonava un po' con i colori mentre all'interno allora vi faccio ho utilizzato delle cose che, eh, che, che avevo già fatto perché eh, non so voi ma io generalmente non, non sto tanto ferma quindi ogni tanto preparo degli abbellimenti delle cose che dico poi utilizzerò e quindi tra le cose che avevo ho trovato delle cose che secondo me eh, ci stavano bene adesso ve le faccio vedere allora va bene qua altre due tag come quelle che vi ho fatto vedere prima semplicissime invece da inserire qui, vedete nel taschino che ho fatto col pizzo, visto che c'era la farfalla, avevo questo, che avevo, che avevo già fatto, questa è un'etichetta vuota di quelle che ci sono sempre sul mio, sul mio canale, avevo fatto questo, boh, questo bigliettino fatto così, e anche qui, ecco vedete queste, questi sono fiori sempre che ho ritagliato da pagine sul mio canale perché di, di, su di, download digitali del mio canale perché chiaramente eh, li sto usando per, per fare diversi lavori questa è una fustella, un fiocchetto a fustella avevo fatto questi bigliettini e trovo che qui non stiano male, quindi li ho inseriti nelle tasche vedete del, delle mie buste guardate questo anche questo questo, no, questo fiore non l'ho fatto al momento però questo è un altro dei miei fiori, dei fiori che ho ricavato dal, dal mio download e qui questa un pochino più un po' più vintage anche una, una, un bigliettino che avevo fatto e quindi ho utilizzato questi da inserire perché mi sembra che ci stiano bene e quindi ho messo questi mentre voglio fare insieme a voi concludere il retro e il frontale allora per quanto riguarda il retro ho sempre a proposito di non sprecare nulla ho ritagliato il papavero che eh, ricordate avevo lasciato non li ho tagliati tutti e tre ecco questo qui con la parte eh, relativa sempre a quella pagina e le, uso, le userò per decorare il retro quindi allora sporco velocemente di nero che non l'ho fatto così sono ritagliato per non perdere tempo per e quindi pensavo di tra l'altro utilizzare anche questo magari che era un pezzettino del, del pizzo che mi è avanzato quindi farei una cosa così sì, allora vediamo dovrebbe venire carina vedete che poi alla fine con con il materiale senza buttare via nulla no voi tagliate fa eh? e poi secondo me possono sempre venire fuori delle cose carine quindi incolliamo questo qui poi questo qui metterei così e vado ad incollare questo così sì. allora utilizzo l'altra colla perché questa sulla stoffa è migliore, magari ne metto un po' così, diciamo così va, che magari viene più, tanto ne basta poca che la colla, poi dopo andrò a riprendere magari i particolari, una volta che si è asciug asciugato un po' il tutto, vado a riprendere i bordi e finisco di incollarlo bene, però l'idea è questa, ah ecco non vi ho fatto vedere anche questa, che è un'altra cartella che avevo fatto, con dei, sempre rimasugli di carta, perché per non buttare via nulla eccola qui quindi questo è il retro invece sul frontale ok vediamo se non si incolla di sotto ecco sul frontale eh, dunque volevo incollare questo fiore di carta che avevo fatto però in realtà no in realtà no perché non mi piace l'idea di fare una cosa troppo spessa che quindi no, potremmo mettere semplicemente il fiocchetto e vediamo un po' se riusciamo, si sì. utilizzo ancora di nuovo un riferimento ai miei ai rigori che ci sono sul, sui fogliettini, quindi passiamo il distress qui, così facciamo la cosa più semplice, però mi piace di più eh, l'idea che rimanga un pochino più sul piatto. Sì, sì, sì, preferisco così. Perché eh, fare tutte queste cose così magari in rilievo, è vero sì sono carine, però poi questi sono dei giornalini, delle cosine così. Poi non si possono schiacciare perché si rovinano, insomma. Bisogna anche magari pensare a qualcosina di un pochino più, più funzionale e qua vado a mettere il mio fiocchettino che questo anche se si schiaccia non patisce utilizziamo sempre la mia colla questa che va bene incolla tutto mettiamola qui tengo un po' premuto perché devo dargli il tempo di incollarsi un minimo eh, e direi che anche se è più semplice chiudo la colla perché se no si secca anche se è un po' più semplice mi piace di più ah ecco ma avevo ancora fatto una cosa vedete mi ero già dimenticata avevo ritagliato delle farfalline che sono avanzate dal solo che adesso se apro devo aspettare un attimino ecco avevo ritagliato delle farfalline di quelle che sono avanzate vi faccio vedere dalla carta che ho utilizzato per fare questa, questo particolare quindi per non sprecarle pensavo di inserirle. Sì, allora facciamo così. Mentre qui finisce un pochino di, di asciugare, giusto perché così tiene, vado a passare il mio distress sulle farfalle perché non l'ho fatto. Quindi facciamo così un attimo. E eh no, perché mi spiace, eh, visto che ce le ho lì, le ho ritagliate, ho detto, boh, da qualche parte le mettiamo così vediamo un po' come stanno ma staranno bene così ok e adesso andiamo ad incollare allora speriamo che qui si sì, ma teoricamente già inizia a tenere per cui non dovrebbe più staccarsi andrei a mettere ecco per esempio una qui che mi piace molto metterei questa più grande allora facciamo così anche se tanto poi con la chiusura si sì, schiacciano un po' ma non importa io metto sempre nelle farfalle la colla solo al centro così la parte, later la parte laterale comunque rimane, rimane può rimanere sollevata quindi mettiamo una qui poi una la metterei qui se non dà fastidio nella chiusura perché se no poi mm, è un po' a rischio è un po' a rischio questa qui questa qui è più sottile potrebbe anche essere perché non voglio che si rovini sì, questa qua si può fare allora facciamo così mettiamo questa la mettiamo ben ben centrata in modo che non dia fastidio facciamo subito la prova ok perfetto quindi questa qui ok e poi ne mettiamo un'altra la mettiamo tipo beh potrei anche metterne una qua eh. anzi di sicuro ne metto una qui così ok e l'altra mettiamola ma no, sì mettiamola qui mi piace Così. Ecco, ma, ma forse non avete visto bene quando l'ho incollata perché ero un po' spostato però vi faccio vedere direi che quindi ho messo una farfalla qua sotto e una qua sopra e due qua così mi sembra carino così non sono andate sprecate anche le, le farfalline che ho che ho ritagliato quindi chiudiamo chiudiamo il mio fiocchetto si è praticamente incollato vi faccio rivedere da vicino il frontale così ve lo faccio vedere tutto un po' più da vicino così vedete il risultato finito ricordatevi qui la doppia tasca tutte le buste che fanno anche da tasca e il retro che è venuto così questo si sta incollando questo è il mio supporto che ho inserito e direi che è finito così Fatemi sapere se questo lavoretto vi è piaciuto, avete visto che è molto semplice e poi con una sola busta di pane, busta di pane oppure non so, una busta che avete di, fatta più o meno come quella che vi ho fatto vedere io, potete, potete realizzare questa, questa cartelletta con una marea di scompartimenti per poter inserire tante cose che direi che insomma viene una cosina semplice ma carina. Se avete dubbi o domande scrivetemi e cercherò di rispondervi più in fretta possibile. E se avete piacere e non siete ancora iscritti al mio canale iscrivetevi così mi aiuterete a farlo crescere. Ehm, anche il lavoro di oggi è terminato, spero che sia stato di vostro gradimento. E detto questo non mi resta che augurare come al solito buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo lavoro. Ciao!